Buongiorno ragazzi, <ride> come state? Anche io sto bene, adesso non voglio salutarvi con la mano perché sennò potrei rischiare di rompere il muro Allora, eravamo proprio qui a mangiare dal McDonald's, mi stavo mangiando una bella torta E niente, adesso ce ne andiamo, sparecchiara, Spare chiara. no, cavolo ho pestato la torta Povera torta, avevo già ordinato e vabbè, come avrete capito dal titolo, oggi vi farò vedere alcuni negozi che forse già sapevate. Boh, non lo so se vi ho detto o no. Adesso usciamo. Stavolta mi sono ricordato di togliere l'audio. <ride> Qua abbiamo il Mac Drive, peraltro, con la sigla McDonald's là sopra. E qui un bel McDrive Yeah due ce ne sono, oh cavolo e qua si esce come vedete il cartello uscita ma non c'è solo questo negozio o roba del genere chiudete gli occhi chiudete gli occhi di qua c'è scritto uscita lezzati quindi andiamo di qua, anzi andiamo anche di qua volendo e andiamo di qua se andiamo di qua troviamo una specie di triangolo verde che è. L'eroe Merlin Quindi l'eroe Merlin Se entriamo dentro Vediamo che è vuoto Perché non l'ho ancora fatto Il McDonald's l'ho fatto appena al momento Vi ho svelato già un segreto E niente Adesso entriamo E c'è anche Come vedete dall'insegna blu E l'edificio uh, bianco C'è Un negozio e, no, no, Non fateci caso Allora allora allora, allora, allora eh, eh, eh, ecco, N non fateci caso, non fateci assolutamente caso, la porta è sempre rimasta qui, nessuno l'ha toccata. Ok, ve le stavo dicendo questo è il Decathlon. E l'ho fatto insieme a una zona commerciale. Ma non c'è solo questo. Adesso io mi abbasso perché non voglio farvelo vedere. Eh aspetta che non so la strada qua. Ok di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, no. Di qua. Ma eh eh Ci dovrebbe essere una strada, eccola. Siete pronti a vedere? No, è qua. L'entrata. No, non lo so, eccola. Bene! Ci troviamo qua. Voi direte: eh, e quindi tutto per questo, tutto per questo, tutta sta roba per questo. Eh no, ragazzuoli miei. Se andiamo fuori. E ci giriamo vediamo che c'è un'ikea <ride> lo so lo so lo so qualche giorno fa ci sono andato e mi sono innamorato quindi se vedo un albero praticamente ricostruisco un albero ecco detto proprio chiaro e tondo allora questo è il parcheggio e adesso dovrete contare fino a 10 e poi entriamo, Ok. avete già contato fino a 10. Bene. Entriamo. E niente. Si entra da qua. E qui c'è la zona dei bambini. E qua c'è il secondo pi il piano meno uno, dove si esce. E se vai di sopra, si comincia il giro. Di qua c'è la sala per mangiare. Allora, è un Ikea un po' piccolo, lo so, lo so, ma non sono esperto. Qui si faranno tutti i mobili di sopra bah bah bah, E poi quando arrivi nella zona per mangiare Di qua ci sarebbero stati gli ascensori Ma adesso non ci sono gli ascensori Perché non sono capace di farle E niente Scende queste scale se Si scende queste scale Si va al piano di sotto Si fa tutto il giro Dove qua eravamo prima si fa tutto il giro Qui si prendono i figli Se li hai lasciati lì E qui si entra nel capannone Poi qua ci saranno le casse E si esce Di qua Qui fuori Dove se vai giù da questa scala Perché devi andare per forza Vai al parcheggio Dopo riprendi la macchina Ed esci fuori da qua Come un pazzo Ecco Facciamo anzi Che esci Da qua Come un pazzo Ecco No perché eh. E poi vai di qua E c'è il solito coso Altra novità Piccola piccola piccola novità È che ho fatto un'autostrada Proprio questa qua Questa l'avrete già vista L'entrata dell'autostrada solita Ma noi dovremmo andare Oltre questo Perché come vedete l'autostrada Questo pezzo c'era già Ma i cartelli no Perché ho fatto anche Una Discesa scalinata Chiamatela come volete Allora questo l'ho fatto un, un po' A casaccio diciamo vabbè, e questa è l'autostrada parte da qua e non arriva fin qua sono più o meno 90 km secondo me, ma poi non lo so arrivederci alle zati, infatti c'è scritto e continui per sempre come un pazzo scatenato Bene, e poi arrivi di qua e c'è scritto dogana a 250 madrush Bene. Qua c'è la dogana Stop, dogana, l'ha visto? C'è la dogana, ecco Questa dogana è una dogana Aspetti la sbarra, ma io passo di qua perché questa sbarra non funziona Perché non sono ancora capace di farle Io non sono un genio con la redstone Quindi, vabbè, qui c'è il cartello fiume Saradino, si chiama questo fiume, sembra sardo, e questo fiume porterà all'oceano, perché questa autostrada finisce all'oceano. Qui c'è scritto Rocala, 74 km, che sarà la città che ci sarà dopo. Io li ho sparati a caso i chilometri. Qui c'è scritto allungamento strada o allargamento, dove dovevo scrivere, però vabbè si continua dritto. È un miracolo che sono riuscito praticamente a stare a un millimetro da terra mentre al volo. Poi si scende, si fa così, così. Allora, adesso io non vado a piedi perché sennò ci metterai troppo tempo. Qui c'è fiume Moro. Perché si divide in due, poi il fiume Saradino. E anche dopo ci sarà un altro fiume Moro. Poi là c'era un altro cartello con scritto rocala 48 km. Anche ancora il Fiume Moro, ecco un altro cartello con scritto, uh, rocala 23 km. Vedete 23, 23, 23, 23 bene. E poi qui ci sono due, due montagne. Tipo, non, non lo so, chiamatele come volete, e di qua. Si arriva a Rocala, infatti c'è il cartello Benvenuti a Rocala, E l'autostrada finì Ir E dopo qua comincia tutto l'oceano Allora, l'autostrada Fa un po' schifo Lo so che vedete lampeggiare tutto Ma ho un piccolo trucchettino sì, Che forse avete già visto nell'angolo in alto a destra Ma vabbè Là ci sono le api Perché qui si arriva nella... Bioma delle armi No, non lo so I funghi? Di qua non l'avevo mai esplorato Non ci credo Vabbè, un giorno da qui alle zati, Andremo un po' in esplorazione Ecco, adesso ho perso pure la strada E non so più dove andare Allora, lì c'è l'oceano Eccola. Allora, non perdiamoci Adesso piazzeremo un letto da qualche parte in modo tale che rinasciamo giusti. Qua lo piazziamo davanti ai cavalli. Ecco. Prendiamo un letto. Un bed, bed. Lo prendiamo verde. È anche il colore dell'erba. E lo piazziamo qua. E dice respawn point set. Bene, ciao! E al prossimo video.